Quindi, è, come diceva mia moglie, eso, come dice mia esposa, molte volte noi ci preoccupiamo per, le, per tante cose. cose. Eh, però la fede ci deve portare a non preoccuparci. Però la fede ci deve a non preoccuparci. È facile avere fede quando hai il frigorifero pieno. È facile avere fede quando tienes la piena. Il problema è avere fede quando non hai niente da mettere nel frigorifero. Il è non di in la nevera, e devi dare da mangiare ai tuoi figli. E È lì che devi credere in quello che Gesù ti ha detto. Dijo, che non, mai, non ti mancherà mai il pane. Pan. La fede si vede nei momenti. La vede in, los in cui gli occhi dicono una cosa differente. En, el, en, el, en los momentos en que los ojos dicen algo diferente tu devi devi y ahí tú tienes que decidir credere in quello que Dio ha detto, si creer en lo que Dios ha dicho o, que o creer en lo que tus ojos vieron o creer en lo que tus ojos vieron muy a menudo nuestros ojos Muchas veces nuestros ojos nos engañan. porque que vemos una realidad que es natural. Cuando Dios se mueve en una realidad sobrenatural. Pero Dios se mueve en una realidad espiritual. Y hoy queremos hablar di come entrare in una realtà soprannaturale. De cómo entrar en una realidad sobrenatural. En porque si noi facciamo in modo che Dio dimori nella nostra vita. Porque si hacemos que, Dios viva en nuestra vida. no solo que Él pase non, solo che passe. non soltanto che noi abbiamo dei momenti con Dio e dei momenti che viviamo la nostra vita non solo che tengamos momenti con Dio, momenti in cui viviamo la nostra vita ma nel momento in cui noi permettiamo a Dio di dimorare nella nostra vita en perme, eh, a Dios de vida, è lì che ci iniziamo a muovere nel soprannaturale di Dio a nel soprannaturale Dio inizia a risuscitare i tuoi sogni Dios empieza a resucitar tus sueños. Protege de manera sobrenatural tu vida, tu casa, y todo lo que te pertenece. Experimentes Dio Dio a Dios en la realidad de cómo es. Que, una que es una realidad sobrenatural. Voy a leer en el segundo libro de, Re? leer segundo de Reyes? Del capítulo, capítulo 4, del versículo 8 al versículo 17. Del versículo 8 al 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del verso 8 al versículo 17. Segunda de Reyes 4, de 8 a 17. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constreñó a que comiese de pan. Y cuando por allí pasaba, viniese a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido... He aquí ahora, yo entiendo que este, que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios Santo Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama Y mesa y silla y candelero para cuando viniera a nosotros Se recoge en ella Y aconteció que un día vino él por allí y recogióse en aquella cámara y durmió en ella Entonces dijo a giesi su criado Llama a esta sonamita Y como él llamó pareció ella delante de él Y dijo él a Giosi, uh, Dile, he aquí, tú has estado solici solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Hazme menester este que hable por ti al rey o general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jessie respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Ella se paró, se paró a la puerta y él le dijo, a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás a un hijo. Ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burlas de tu sierva. Mas la mujer eh, concibió y parió un hijo a aquel tiempo que Elisa había dicho, según el tiempo de la vida. Un día hicieron una entrevista a Billy Graham. Billy Graham... Eh è stato uno dei più grandi evangelisti degli Stati Uniti d'America. Che fu uno dei più grandi evangelisti degli Stati Uniti. Ha fatto tantissime campagne negli Stati. Hizo molte campagne negli Stati. E ha portato tanti anime al Signore. E ha portato tanti animi al Signore. E lui aveva in questa epoca circa 90 anni. E lui in questa epoca aveva 90 anni. E quindi nell'intervista gli fece una domanda precisa. E en nella intervista gli facevo una pregunta specifica. Billy Graham. Billy Graham. Se tu potessi tornare all'inizio e reiniziare di nuovo tutto il tuo cammino di ministerio. Se tu e tu ministerio che cosa faresti di differente? E la risposta di Billy Graham fu y la risposta di Billy Graham fu Cercherei di più Dio. Buscaria más a Dio. Passerei più tempo con Lui. más tempo con Lui. E mediterei di più la sua parola. Non stava parlando di fare più campagne evangelistiche. No par non, más eh, non, non parlava di dover fare più viaggi o andare a evangelizzare qualche altro paese. Non parlava di più viaggi o in qualche altro paese. Il suo cambiamento Su sarebbe stato quello di dedicare più tempo ad avere una intimità con Dio. Nel versetto di oggi abbiamo visto questo desiderio che aveva mm. lasciato una vita. En los versículos de hoy hemos visto los deseos que tenía esa mujer. Esta mujer vio que fuera de su casa de vez en cuando pasaba un profeta, un hombre de Dios. Y ella empezó a decir, hagámosle de comer. Para que esté más tiempo con nuestra familia. Pero cuando... Passò il tempo tiempo, Lei decise di fare un'altra cosa E io decidi di fare un'altra cosa Dice, costruiamo una stanza per questo uomo di Dio Dice, vamos a una para este de Dios. In modo che que questo uomo di Dio possa dimorare in questa casa questo uomo di Dio possa in questa casa E questo è quello che stiamo dicendo oggi Questo è es quello che stiamo dicendo oggi Il nostro desiderio non deve essere soltanto che Dio passi nella nostra vita Il nostro desiderio non è solo che Dio passi nella nostra vita non è soltanto di vivere un momento con Dio. Un momento con Dios. Per esempio, solo la domenica. Solo il o per esempio solo la mattina. O solo la, o solo la sera prima di andare a dormire. O la notte dormire. Il nostro desiderio deve essere che Dio dimori nella nostra vita. Il <coughs> nostro desiderio è che Dio demore en nuestra vida. Dimori nella nostra casa. Demore nostra casa. Dimori nel nostro cuore. Demore nuestro corazón. In maniera continua. De maniera continua. perché quando nasci una mica fece dimorare la presenza di Dio nella propria casa Perché quando hizo la di Dios su casa, le cose cambiaron. Cosas cambiaron quando Eliseo si fermava solo a mangiare solo se a comer, allora lei parlava col profeta, con il profeta parlavano di Dio parlavano di Dios, Magari gli chiedeva dei consigli Eliseo le consejos, magari Eliseo gli raccontava le sue esperienze Eliseo le raccontava le sue esperienze però dopo se ne andava. Pero se Ma quando Eliseo iniziò a dimorare in quella casa. A en esa casa si iniziò a manifestare il soprannaturale di Dio in quella famiglia. A il esta Molto spesso noi riceviamo eh, gli insegnamenti. Veces las Molte volte possiamo ricevere i consigli da parte di uomini di Dio. Possiamo consigli da parte di uomini di Dio. Possiamo ricevere eh, guarigione. Come riceve Oppure ci raccontano un'esperienza. O, o possiamo vedere un video su Facebook. O, un video in Facebook. o possiamo leggere un libro che ci può edificare. O possiamo leggere un libro edificante. Però queste sono cose, Però sono cose che passano. Ma quando invece noi permettiamo a Dio di dimorare in maniera continua nella nostra vita. Però quando a Dio che vive eh, de in maniera totale nella nostra vita. È lì che si inizia a manifestare qualcosa di soprannaturale. Allora si inizia a manifestare qualcosa sobrenaturalmente. Cosa succede a questa donna? Che le passa a questa donna? Che que a un certo punto Eliseo dice però cosa possiamo fare per questa donna? Che que di repente Eliseo le dice che possiamo fare per questa donna? Che parla con questa donna? E parla con questa donna? Dice che cosa eh, dici? Possiamo parlare con il re? Possiamo parlare con qualche funzionario? Con l'esercito? Di cosa hai bisogno? Che che parlare con il re? Con l'esercito? De che necessitas? Però questa donna dice veramente niente. Però questa donna dice bueno, Nada. Perché questa donna aveva fatto questa stanza per Eliseo. Perché questa donna aveva fatto questo quarto per Eliseo. Proprio per avere il desiderio che Eliseo. Che la presenza di Dio rimanesse in quella casa. Que la di se in casa. Non l'aveva fatto con un secondo fine. Non l'aveva fatto con un altro fine. Non l'aveva fatto perché diceva ah, così Eliseo può parlare al re e mi può aiutare. Non l'aveva fatto perché para que Eliseo parlasse al re per aiutarla. Ma l'aveva fatto perché aveva il desiderio che la presenza di Dio doveva rimanere con lei. Però lo aveva fatto perché tenía il deseo de che la presenza di Dio se quedara con ella. E Dio gli diede un figlio. E Dio le un hijo. E l'Eseo si informò, dice a questa donna non ha figli, e l'Eseo vio e dice, «Mira, questa mujer non ha figli, le voglio dare un figlio». «Le voglio dare un hijo. «Fra un anno, tu, io passerò di qua e tu avrai un figlio». «In un anno io passare per e avrai un figlio». E Dio gli diede il figlio. E Dio le dio Lei non l'aveva aveva chiesto questo figlio. E non ha chiesto questo figlio. Però Dio gli diede un figlio in maniera soprannaturale. Mi Dio gli un in maniera sobrenatural. Mi state comprendendo quello che voglio trasmettervi questa mattina. Entiende lo que quiero transmitirles esta mañana? No es soltanto que Dios pase un momento. No solo es, que Dios pase por un momento. Non es soltanto, ah, he recibido un buen insegnamento. Ah, una buona insegnanza. No es soltanto, ah, qué bello, hemos hecho tante canciones en chiesa esta sera. No solo es solo, que hoy muchas canciones en la iglesia. Se tu vuoi la Dio, si tú quieres experimentar la realidad soprannaturale de Dios, quieres experimentar debes hacer en modo que Dios dimori in maniera stabile en tua tu vida. Ti devi fare che Dio demore in maniera estabile in tua vita. Gli devi preparare una stanza. Ti devi preparare un quarto. Gli devi preparare un posto dove Dio possa dimorare. Preparare un lugar dove Dio possa demorare. Dove Dio possa vivere. Dove Dio possa vivere. E questa stanza è il tuo cuore. Questa stanza è la tua parte interiore. E questo quarto è la tua parte interiore. Perché quando tu avrai preparato questa stanza per Dio Perché quando avrai preparato questo quarto per Dio Dio si muoverà in una maniera soprannaturale. Dio si ammuerà in maniera soprannaturale. E molto spesso tu magari non ci avrai neanche pensato a chiedere una cosa. Y muchas veces quizás ni lo pensaste en pedir algo. Porque diga, no bisogno de niente. bueno, yo no lo necesito. Vivo una buena vida. Tengo una buena vida. Tengo un buen trabajo. Tengo un buen trabajo. O una buena mujer. Tengo una buena mujer. O de buenos hijos. Tengo buenos hijos. No bisogno de nada. No necesito de nada. Pero Dios quiere bendecirte. Pero Dios quiere bendecirte. Y te dará lo que tú ni aunque has imaginado. Y te va a dar lo que ni imaginaste. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. 1 Corintios 2, versículo 9. Okay. No. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Le cose che tu non hai pensato. Cosa che tu non pensaste. Non hai visto, non hai ascoltato. Non ho viste e ne hai escuchaste. Non sono mai pensate per il tuo cuore. Così che non ti subirono nel corazon. Sono quelle che Dio ha preparato. Sono le cose che Dio ha Per quelli che lo amano. Per che lo amano. Quando tu prepari una stanza per il tuo Dio. Quando tu prepari un quarto per il tuo Dio. Tu stai amando Dio. Stai amando a Dio. Dice Apostolo, perché tu dici questo? perché quando tu ami una persona vuoi che quella persona, persona ti muore con te quando più tempo è possibile io mi ricordo quando eravamo fidanzati e io dovevo andare da casa di mia moglie e io avevo che da casa di mia esposa e quindi ci salutavamo, e non salutavamo. Però rimanavamo fuori dalla casa a parlare. Pero nos fuera de la casa e parlavamo quasi un'ora là fuori. E stavamo un'ora lì hablando. Che il padre sempre si affacciava. Che il padre sempre si se a mirare. E diceva: Ma avete sempre qualcosa da dirvi? E diceva, però sempre dire. Era qualcosa di, di bello. Era algo bonito. Perché volevamo stare quando più tempo era possibile insieme. Perché volevamo stare il più tempo possibile juntos. E quando tu ami una persona, quando tu una persona vuoi stare quanto più tempo possibile con quella persona, con esta persona. quindi quando tu prepari una casa per Dio por una casa por Dios, è il desiderio di de voler stare più tempo con Dio el deseo de estar más con Dios. per questo Davide aveva il desiderio di de realizzare una casa per Dio per questo Davide aveva il desiderio di de realizzare una casa per Dio e quindi quando noi realizziamo una casa per Dio nel nostro cuore per questo quando Dio realizza una casa. Hacemos una casa de Dios en nuestro corazón. O hacemos una casa de Dios en nuestra familia. O en nuestra familia. O en nuestra iglesia. O en nuestra iglesia. Tenemos el deseo de estar con Dios. Tenemos el deseo de estar con Dios. Estamos enamorados de Dios. Y cuando estamos enamorados de Dios. las cosas que no son salidas en nuestros ojos. Las cosas que nos a nuestros ojos. En nuestras orejas. O en nuestro cuero. O en nuestro corazón. Son las que Dios empezó a preparar para nosotros. È come quando tu sei fidanzata. È come quando novio. E inizi a pensare. Ah, questa sera voglio portare la mia fidanzata in quella pizzeria, in quel bar. Ah, questa no ci voglio arrivare in questa pizzeria, in questo bar. Dove fanno questo panino buonissimo? este bocadillo molto buono. E magari lei non ci aveva proprio pensato. E il lei non lo pensò. Oppure, ah, perché non lo organizziamo e andiamo a fare un viaggio in questo posto esotico? O perché non organizziamo un viaggio in questo lugar esotico? Tu non l'avevi pensato. Tu non l'avevi pensato. Però l'altra persona, persona che ti ama. Sta pensando come ti può benedire. E sta pensando in come benedirti. Amen. E quindi, quando noi prepariamo una stanza, eso, quando un quarto, Dio dimora. Dio demora. Però questa donna non sperimentò solo questo. Pero esta mujer no solo experimentó eso, experimentó altri miracoli soprannaturali, sino que también otros milagros sobrenaturales. Este niño era cresciuto? Y un giorno, ah, me fa male la testa, me fa male la día, Ay, me duele la cabeza, me duele. Y muere. E muore. Quindi questa donna parte e va mujer va a Eliseo. Eliseo torna. Eliseo vuelve. El e questo bambino era stato messo a dormire proprio nella stanza di Eliseo. pusieron a dormir justo en la habitación de Eliseo. E Eliseo pregò e il bambino risuscitò. E Eliseo e ressuscitò. Che significa che lei aveva messo il bambino nella stanza di Eliseo? Che significa che gli aveva posto il ligno nella abitazione di Eliseo? Che lei aveva messo tutto il desiderio che Dio gli aveva dato? Che gli aveva posto tutto il desiderio che Dio gli aveva dato? Nelle mani di Dio. In mani di Dio. Quando tu hai fede in Dio. Quando tienes fede in Dio. Tu prendi tutti i sogni che sono morti tomas todos los che que están muertos tutte le cose che nella tua vita tu vida están destruidas E le porti a Dio. E la chiesa a Dio. E tu vedi come Dio è capace di resuscitare tutto quello che il diavolo ti ha destruido de si el diablo te, te ha destruido la familia Dios es potente da ridarti la familia Dios poderoso para darte otra vez la salud. El familia. diablo te destruye la salud. Te, te destruye la potente a Pero Dios te puede dar la salud. El diablo destruye el trabajo. Y Dios te puede dar un altro lavoro, lavoro migliore. Pero Dios te puede dar otro trabajo mejor. Porque Dios prende quello che è morto? Porque Dios toma lo muerto y no da la vida. Y le da vida. E molto spesso anche noi come cristiani moriamo nello spirito. E molte volte noi come cristiani moriamo nello spirito. Ci raffreddiamo. Ci raffreddiamo. Iniziamo a passare una vita lontana da Dio. E una vida lejos de Dios. Andiamo a finire nei peccati, nelle cose sbagliate. Cosa sono i peccati cose Però se tu torni a quella stanza. Pero si vuelves a este cuarto. Se tu torni alla tua intimità. Si vuelves a tu intimidad. Se chiudi la tua porta nel segreto. Si cierras tu puerta en secreto. E inizi a cercare Dio nel segreto. Empiezas a buscar a Dios en secreto. Allora Dio ti risusciterà. te varà va a resucitar. E dal segreto ti porterà alla vita. a alla vita. Questo è quello che successe con questo bambino. Questo è es lo che que con questo Ma non è finita qua. Però no, qui. Perché ad un certo punto arriva una carestia nel paese. Perché in un momento llega una carestia nel paese. E questa carestia doveva durare sette anni. Questa carestia doveva te que durare sette anni. Però Dio ha custodito questa donna durante la carestia. Però Dio questa donna durante questa carestia. Secondo re, capitolo 8, verso 1. Secondo re capitolo 8, verso 1. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo, Levántate, vete tú y toda la casa a vivir donde pudieres, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra siete años. Entonces debe llegar esta, Tiene que llegar esta carestía. Y esta mujer está haciendo sus cosas en casa. Y de repente llega Eliseo. E gli dà un messaggio. Le da un Il Signore ti dice, dice. Vattene, vete ahí, In un altro paese. País, perché per qua ci saranno sette anni di fame. Perché avranno 7 anni di hambre Dio la preservò dalla fame. La la hambre, perché la se fosse rimasta lì. Si, si si ahí, sarebbe morta di fame. Si de e quando noi abbiamo fatto una stanza per Dio. De que Dios nos habla de los peligros antes de que pasen. Esta... Eliseo andó solo de esta mujer. También... Solo se fue de esta mujer. Tante Tenían muchas mujeres en Israel. Tanti Tenían muchos reyes. Tenían los generales Tenían muchos avrebbe potuto avvisare a, ai suoi familiari però Eliseo fu mandato da questa donna perché questa donna aveva fatto una stanza per Dio perché questa donna aveva desiderato che il profeta potesse rimanere lì perché desiderava che la presenza di Dio stesse con lei que deseaba que la presencia de Dios estuviera con él. Y cuando tú deseas que la presencia de Dios esté contigo, Dios te avisa antes de que las cosas negativas Dios te avisa antes de que las cosas malas pasen. para modo que tú ya sabes cómo puedes reaccionar a esta, esta situación. Pero no, va, no termina aquí. Porque esta mujer se va a vivir 7 años al extranjero. Y después, años ritorna, y después vuelve. E trova che la sua casa era stata occupata. Y que su casa está e quindi va dal re per farsi restituire la casa. E va dal re per far che attraverso la casa. E' caso strano, chi trova insieme con il re. E per alcune casualità, chi lo encuentra con il re? Il servo di Eliseo. Il el servo di Eliseo. Che gli stava raccontando proprio. Quello che era successo a suo figlio. Che le stava contando lo che le passò a suo figlio. E mentre succede questo dice, oh, re, eccola qua la donna. E quando la stava raccontando, dice, mira, ah, è la donna. E il re stava sentendo tutta la storia. E, le, e il re stava ascoltando tutta la storia. Ah, è questa qua la donna, vieni, raccontamela tu in diretta. Ah, eh, è qui sta la donna, vieni, raccontamela tu in diretta. Fammi sapere come è andato il fatto. Voglio sapere come si fa la E la donna sì. gli raccontava tutta la storia. E la donna le contava tutta la storia. E il re lì ad ascoltare. E il re lì <ride> ascoltandolo <ahí ride> <ride> Las famosas diocidencias. Las famosas diocidencias. Las, no las cosas que pasan por casualidades, que no son por casualidades. Pero es Dios que está moviendo todas las cosas. Pero es Dios que está moviendo todo. Y entonces al final el rey dice, sí, pero tú por qué estás aquí hoy? Pero dice, pero ¿para qué estás aquí hoy? Segundo rey 8.6. Segunda de reyes 8.6. <coughs> y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le dio un nunca diciéndole... Hazle volver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de la tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Y le ¿por qué estás aquí? Y le dice, ¿por qué estás aquí? Ella le cuenta. Y el rey, el rey manda a un funcionario, para que le devolviesen sus tierras. Pero también todos los frutos que hubieron desde que ella se fue hasta que volvió cioè non soltanto gli fu restituito quello che era suo osea che non solo gli devolvieron lo che era suo ma tutto quello che per sette anni sì. aveva prodotto la terra ma mm -hmm. anche quello che per sette anni aveva prodotto la terra state comprendendo? quando tu fai dimorare Dio nella tua vita quando hai dimorare a Dio in tua vita Dio non soltanto ti eh, previene da tutti i mali Dio non solo ti guarda di tutti i mali però anche quando il diavolo viene e ti vuole rubare qualcosa Però il diavolo viene e ti vuole rubare Dio ti farà restituire tutto quello che ti è stato tolto con gli interessi Dio sarà devolvere tutto quello che ti chitarono con gli Tutto questo è avvenuto in maniera soprannaturale. Tutto questo in maniera Lei non aveva le inciuffe per andare dal re, non aveva la raccomandazione E io non stavo raccomandando, non non le inciuffe per andare dal re Avrebbe potuto andare da Eliseo e dire: Eliseo, mi, mi raccomandi un poco con lei per questa situazione. Hubiera potuto chiedere a Eliseo che la raccomandara per questa situazione. Però lei andò lì e Dio stesso operò a suo favore. Però ella se fu lì e Dio stesso operò per ella questa donna iniziò a muoversi nel soprannaturale. Questa donna iniziò a muoversi nel soprannaturale. Le cose si muovevano intorno a lei senza neanche che lei pregasse. Le cose si muovevano intorno eh, al reddito di ella senché nulla. Solo per un motivo. Solo per un motivo. Perché eh. lei aveva fatto una stanza per far dimorare la presenza di Dio. Perché lei aveva fatto una abitazione per che dimorasse la presenza di Dio. Mi state comprendendo? Intide. Noi non dobbiamo soltanto fare in modo che Dio passi. Non dobbiamo fare solo che Dio passi. Ma dobbiamo fare in modo che Dio rimanga. Sino que se quede. La stessa cosa è successa con la donna samaritana al Pozzo. Lo mismo le passò con la donna samaritana al Pozzo. Lei conobbe Gesù, parlò con Gesù. Ella Jesús y habló con él. E alla fine ne parlò anche con il, tutti i suoi cittadini. E alla fine parlava con i suoi cittadini. Ah, c'è stato un profeta che mi ha profetizzato tutto quello che ho fatto. Hay un profeta que me profetizó todo lo que yo hice. ¿Será, el ¿Será él el Mesías? ¿Y qué sucede? Juan capítulo 4, 40 y 41. Y qué pasa en Juan capítulo 4, versículos 40 y 41. <coughs> Viniendo pues los samaritanos a él, rogaronle que se quedase allí. Y se quedó allí dos días. Y cayeron muchos más por la palabra de él. Y los samaritanos lo pregaron de restar con ellos. Los samaritanos le rogaron que se quedase con ellos. Jesús estaba pasando por de lá. Eso se estaba pasando por ahí. Pero los samaritanos dijeron, no, no, tú ci devi rimanere con noi. Pero no, tú tienes que quedarte con nosotros. ¿E che Gesù con, y, dado que Jesús sí. con loro, y como se quedó con ellos. Muchos creyeron a la palabra de Jesús. Cuando tú fai modo che Gesù rimanga con te? Cuando haces que Jesús se quede contigo. Inizierai a Empezarás recibir la palabra de Jesús. Que non è solo la Bibbia. no es solo la Biblia. Ma es la palabra rema, la parola rivelata da parte di Dio. Pero si la palabra rema, revelada por Dios. Produrrà fede nel tuo cuore lo stesso passò ai due discepoli sulla via di Maus. Lo mismo passò a los discepoli sulla via di Maus. Incontrarono Gesù nel cammino, però ad un certo punto Gesù doveva andare per un altro cammino. Irse por otro cammino. E allora loro dissero: No, no, Gesù, tu devi rimanere con noi. E, dicono, no, tu que con e quando Gesù rimase con loro, se con ellos, loro ricevettero la rivelazione che era Gesù. Quando Gesù rimane con te, tu inizi ad avere rivelazione spirituale. Quando Gesù si chiede con te, tu empiezas a avere rivelazione spirituale. Delle cose spirituali. Delle cose Del mondo spirituale. Del mondo spirituale. E divengono dei messaggeri di de Gesù. Perché ritornarono indietro volvieron atrás e iniziarono a predicare predicar no no che Gesù era vivente Tu non puoi essere un messaggero di Gesù. Se non fai sì che Gesù rimanga con te. Se non che Gesù se quede contigo Mi state comprendendo. Quando tu permetti a Gesù di rimanere con te. Cuando tú permites que Jesús se quede contigo, vai a arrivare a un nuevo nivel espiritual. Cuando Dios nos mandó aquí a Valencia, aquí Valencia nos dijo una cosa. Nos algo. Que hubiera podido crear una iglesia diferente. Que, que crear una iglesia diferente. Y la llave era una cosa sola. Y la llave sola era una cosa. La intimidad con Dios. Y cuando, vita, y cuando la intimidad se volvió parte de nuestra vida. Hemos empezado a vivir soprannaturale. lo sobrenatural. da anni. De hecho seguimos viviendo de, desde años en el sobrenatural possiamo andare avanti grazie al soprannaturale di Dio seguiamo avanti grazie al soprannaturale di Dio e stiamo vedendo come Dio opera in maniera soprannaturale. e stiamo vedendo come Dio opera nel soprannaturale. un giorno ricordo che stavamo in casa un giorno uh, ricordo che stavamo in casa e a un certo punto bussano alla porta e repente toccano alla porta e tutti i vicini di casa entrano. e los casa entran, tutti preoccupati e il terremoto, il terremoto Ah, sta tiemblando la terra il terremoto ¿No li guardiamo? Nosotros los miramos. ¿Cuál es el terremoto? ¿Cuál? Sí, sí, sí, a casa nuestra el lampadario no hacía así. Sí, en, en nuestra casa las luces hacían así. Imobili, bam, bam, bam, bá, y los muebles, mamá, mamá, tiraron hacia el muro. Y los muebles ahí, así contra el muro. ¿Y yo el lampadario? Yo miraba la lámpara. ¿Y guardavo i los muebles? Miraba los muebles. No se, Aquí no se movió no. nada. No, no, no, no, paura, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, io mi fermai un attimo e dico, perché siete venuti qua? Io mi parevo un secondo e dico, ma perché avete venuto qui? C'era il terremoto. Hai un terremoto? Scappate! O se scappate. E venite qua! E loro dissero una cosa che mi è rimasta impressa. io ti una cosa che mi è quedò imprimito: Noi sappiamo che se se ne cade tutta la città. Nosotros sabemos que si se cae toda la ciudad, esta casa no se ne cae, esa casa no se va a caer. Porque Dios está en esta casa. Y en realidad no hemos sentido el terremoto. De hecho nosotros no lo sentimos. Eravamo otto persone in casa, c'avevamo cioè anche ospiti. Sì, sì. In casa. E le nostre case sono collegate con le case dei nostri vicini. Eh. Erano collegate con le case dei nostri vicini. Eran, eran con las de otros Erano praticamente una stessa casa costruita. Erano come una stessa casa costruita. Però nelle, nelle loro case tutto tremava. Da noi non tremava niente. La, la no. Perché Dio proteggeva in maniera soprannaturale le nostre vite. Perché Dio protegge in maniera soprannaturale la nostra vita. Stiamo comprendendo cosa voglio far capire questa mattina. Que Perché dobbiamo fare che Dio dimori nella nostra vita? ¿Por qué tenemos que hacer que Dios demore en nuestra vida? Porque cuando haces que Dios se quede en tu vida. Cuando haces que Dios se quede en tu familia. Allora Dios te hará conocer la Sua voluntad. Entonces Dios te hará conocer Su voluntad. Dios se moverá en lo sobrenatural. sobrenatural. Pero tú conocerás la Sua palabra, la Sua voluntad. Pero vas a conocer Su palabra y Su verdad. Jeremías 23, 22. Jeremías 23. Jeremías 23-22. ¿Qué caspa es esto? 23-22. Jeremía. En cuarentena, ¿no? Te lo encuentro yo. 23. 22. Tenemos una mente. No. La primera de la valera y aquí está. ¿Sí? Ok. 22, dice? Ah, y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y les hubieran hecho devolver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios de Aquí Dios habla de los profetas. Porque había, ¿no? No de Porque había personas que profetizaban, pero no eran de Dios. Y dice, si fossero estar en mi secreto. Y dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, si Se hubieran demorado en mi presencia, allora yo habrían dicho realmente mis palabras. Y esas palabras servían para hacerlos alejar del mal camino. Porque cuando, tú estás, en el secreto, Porque cuando estás en el secreto, es lì que a ahí que inicia a escuchar sus palabras. Amén. Abbiamo bisogno che Dio resti con noi. Perché quando Dio sta con noi, cose che nemmeno immaginiamo sono quelle che Dio ha preparato per noi. Quando Obed e Don prese l'arca e la portò in casa sua, dopo tre mesi, era notizia. Era una notizia. Tutti parlavano. Tutti parlavano. La casa di Obed om è tutta diversa. La casa di Obed om è differente. Adesso la casa di Obed om è benedetta. È benedicida. Dio ha benedetto tutto quello che è nelle sue mani. Dio ha benedetto tutto quello che sta Dio benedetto i campi. i Dio ha benedetto i figli. I Non si capisce niente. È una benedizione incredibile. Non si entiende niente, È una benedizione incredibile. In tre mesi è cambiata tutta la famiglia. In tre mesi è tutta la famiglia. Solo per avere la presenza di Dio che dimorava nella sua casa. Solo para tener la presenza di Dio che demorasse in sua casa. Mi stai comprendendo? Entiendo. Se riusciamo ad ottenere che la presenza di Dio dimori stabile, che es que la presenza di Dio stabile e non soltanto per un periodo, no solo por un periodo. Non soltanto per la domenica in chiesa. Non solo per il domingo in chiesa. Non solo una settimana che facciamo il digiuno. Non solo una settimana che facciamo aiuto. ma sempre, Inizieremo a muoverci a vivere il soprannaturale di Dio. a muoverci a vivere il soprannaturale di Dio. Jeremías 33, 33, 3 dice: y te, y te cosas y que tú no sabes. Cuando demoramos en Su presencia. Un, giorno un, un día, un sacerdote católico era un poquitín incuriosito. Estaba muy curioso. Perché ogni giorno, Perché cada dia, al, me al mezzogiorno in punto, al mediodia esatto, c'era un uomo che veniva e si sedeva, c'era un che veniva si sentava, 5 minuti e se ne andava, 5 minuti e se ne tutti i giorni, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, del lunes al viernes. E dato che questo uomo era vestito in maniera sporca, come sembra che stava vestito in maniera sucia, il sacerdote lo guardava... Con un occhio strano. E il sacerdote lo mirava con un occhio raro. E iniziò a pensare, ma non è che vuole rubare qualcosa. E a che o vuole avere la cattiva intenzione. O tenia male intenzioni. E quindi un giorno si avvicina e glielo chiede. E un giorno si avcerca e gli chiede. Dice perché tu vieni tutti i giorni 5 minuti? E dice, perché vieni tutti i giorni per cinque minuti? E lui dice, io lavoro in questa fabbrica che è qui vicino. E dice, io trovo in questa fabbrica. E mezzo giorno abbiamo la pausa pranzo. E in mezzo già abbiamo la pausa per il morso. Quindi mangio velocemente Así e vengo qui a pregare e vengo a chiamare. E ho solo 5 minuti. E solo tengo cinque minuti. Però ogni giorno voglio dire a Gesù. Però dirgli a Gesù. Che sono felice di averlo conosciuto. Che sono felice di averlo conosciuto. Che lo ringrazio perché lui mi ha perdonato dei suoi peccati. Che lo agradezco perché mi ha perdonato dei miei peccati. Che sono felice di essere suo amico. Che sono felice di essere suo amico. E lo voglio bene con tutto il cuore. E lo quiero con tutto il mio corazone. E dopo me ne torno a lavorare. E dopo volto a lavorare. Questa cosa colpì il sacerdote. Eso le chiamò molto l'attenzione al sacerdote. E si mise anche lui a pregare. E lui si a orare. Però dopo un po' di tempo, tempo. all'improvviso questo uomo non viene più. De repente, questo uomo già Passa una settimana. Passa una settimana. Passano due settimane. Passano due settimane. E quindi il prete si, si preoccupa. E il sacerdote si preoccupa. Va alla fabbrica e va a domandare. Va alla fabbrica e va a preguntare. Scusate, c'è questa persona, dove sta? Discolpine, hai questa persona, dove sta? E gli dicono che questa persona è ricoverata in ospedale. Dicen che questa persona sta in ospedale. Quindi il prete va e lo va a trovare così il, il cura va e in, in ospedale e quindi chiede all'infermiera infermiera, infermiera E l'infermiera dice sì sì questa persona sta qua già da 15 giorni? Sì, sta persona già 15 giorni è Però è sempre sola, nessuno viene a visitarla. Però sempre sta sola e nadie lo va a visitar. E quindi il prete va da lui, si siede. E il cura va da lui, si sienta. Si abbracciano. Si abbracciano. Mi fa piacere di essere qua, di, di essere venuto a trovare. Dice, sono felice di aver venuto qui a incontrarti. Anche perché mi hanno detto che non viene mai nessuno. Nunca viene nadie. E l'uomo lo guarda e dice, no, non è vero. e L'uomo lo guarda e dice, che di Non è vero? Non è vero ogni giorno Cada dia, a mezzogiorno a dia, per cinque minuti por minutos, un mio amico mi viene a trovare un amico viene a incontrarmi si siede qui vicino a me se sienta cerca di me e mi dice, y me dice sono felice di averti salvato, estoy feliz de averti salvato sono felice di essere tuo amico estoy feliz de ser tu amigo, sono felice di aver perdonato i tuoi peccati estoy feliz de aver tus pecados, ti amo, te amo e starò sempre vicino a te y cerca de ti. questo è Gesù dobbiamo fare un luogo affinché Lui dimori insieme con noi Gesù non è venuto a portare una religione è venuto a portare una relazione e se noi iniziamo a fare in modo che Lui dimori nella nostra vita il soprannaturale di Dio si manifesterà perché dove Lui vive non può esistere il naturale. Non esiste lo naturale. Esiste solo il soprannaturale. Solo il soprannaturale. E noi vogliamo che lui dimori nei nostri cuori. Nosotros queremos que él demore en nuestro corazón. Amen. Amen. Allora vogliamo avere adesso un momento per pregare. C'è un momento per ora. E per chiedere al Signore che Lui possa dimorare con noi. Para Signore che con nosotros. Non vogliamo soltanto che Lui passi per un tempo della nostra vita. Non vogliamo solo che passi per un tempo in nostra vita. Non soltanto la domenica in chiesa. Non solo il domingo in la Iglesia. O non soltanto il primo periodo che noi ci siamo convertiti. O nos convertimos. Quello che si chiama il primo amore. Il amor. No, no, noi vogliamo essere sempre innamorati di Gesù. Nosotros sempre vogliamo innamorati Vogliamo che Gesù. Lui sempre possa dimorare con noi. Vogliamo che Lui sempre possa dimorare con noi. Quindi vogliamo avere un momento e vogliamo pregare proprio per questo. Momento per, per questo. Salutiamo anche le persone che ci seguono in diretta, in diretta. e vi voglio invitare anche che, a voi di pregare Io a in modo per chiedere a Dio di dimorare in maniera costante nelle vostre vite a Dios di de en vidas. e poi scriveteci e fateci sapere qual è la differenza Y déjenos saber cuál es la diferencia. Es que te aseguro que salís de sorpresa y del cambiamiento. Porque os aseguro que seréis muy sorprendidos por lo que ha pasado. Quinti, te voy a llamar a saludar. Así que